Anticipazioni Verissimo Ospiti di oggi 7 ottobre 201. Oggi da Silvia Toffanin sarà ospite l'attore Angel De Miguel, il quale interpreta Hernando Dos Casas della Sopi Il Segreto. Angel è molto apprezzato non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza. L'attore però si è dichiarato innamoratissimo della sua attuale fidanzata Yandeul, messicana. Il loro amore dura da più di un anno e spesso i due innamorati pubblicano sui propri social foto molto passionali e piccanti. Baci, carezze e abbracci di certo non mancano e le dediche sotto ogni foto è molto chiara. Verissimo ospite Angel de Miguel alias Hernando del Segreto. Anticipazioni a Verissimo nel salotto di Silvia Tufani ci sarà Angel de Miguel. Lattore quando precedentemente è stato ospite in studio ha raccontato molto della sua vita passata, della sua adolescenza. Ciò che ricorda particolarmente di se stesso era la sua timidezza, la quale lo ha indotto a intraprendere questo mestiere proprio per eliminarla. Lattore Angel non escludeva la possibilità di fare presto una famiglia e di diventare padre. Lattore domani potrebbe sorprenderci. Inoltre Angel racconterà anche ciò che vedremo prossimamente nella sop del Segreto.